Siamo in diretta, siamo in diretta su Cosmo Fruttariano con l'avvocato Antonio Pimpini. Ciao Antonio, come stai? Buona, ciao, ma come stai? Io tutto bene, grazie a Dio. L'audio mi sembra buono, sì. eh, immagino hai lavorato oggi, hai sì, sì, voluto sì. cassazionare, no? Perché ma ricordiamo che no, no, se no. se sei avvocato cassazionista, no? Eh, vabbè, ma quello è un dato semplicemente legato all'età, purtroppo, non a meriti. <ride> Senti, mh, oggi parliamo di signoraggio bancario di sì. e magari se ci avanzano 5 minuti vuoi, puoi commentare le, alcune sentenze che magari poi ricordo io come Tribunale Penale di Pisa, Tribunale Penale di Reggio Emilia Tribunale Penale di Milano dove hanno tutte cassato la normativa Covid che è senza fonte giuridica e Tar eh, una marea di Tar, una marea di eh, giudici di pace magari sì. 5 minuti finali certo Potremmo certo fare. possiamo allora ehm, innanzitutto ti ringrazio per avermi dato l'opportunità ancora una volta di diffondere eh, quel grande il pensiero di quel grande personaggio che era il, pro il professor Auriti che appartiene a quella schiera di persone che non dovrebbero morire mai e che in realtà non sono mai morte perché rimangono sempre indelebili i loro insegnamenti ora il problema di fondo oggi è sostanzialmente quello di capire la grande attualità del suo insegnamento, e io credo che debba essere fatto su una, su una questione eh, molto importante, cioè sulla differenza che c'è oggi come oggi nel sistema finanziario e nel sistema monetario internazionale. Noi sappiamo che purtroppo ogni nazione non ha la sovranità monetaria perché la ceduta dapprima ad un ente privato, che era nel caso nostro la Banca d'Italia, e poi al sistema delle banche centrali europee. Questo vuol dire che lo Stato parte già con un handicap incredibile, cioè quello di non avere la sovranità monetaria, quindi di non avere la capacità di approvvigionarsi se non andando a bussare a denaro a chi invece di darlo, perché lo stampa e dà, lo presta. Allora il problema è la cessione di sovranità e contestualmente la differenza che c'è tra banconota e nota di Stato. Perché faccio queste due preliminari distinzioni? Innanzitutto perché noi sappiamo che una, uh, uno Stato senza la sovranità monetaria è uno Stato monco, uno Stato che deve andare a chiedere eh, l'apertura di un rubinetto a chi ha la possibilità di, di chiuderlo o aprirlo a seconda del suo piacimento il che vuol dire sostanzialmente che la banca centrale europea è una tipografia che tuttavia si arroga il diritto di proprietà del valore monetario perché fin tanto che assume come assume infatti con il copyright il diritto di proprietà sul simbolo o lo, lo paga anche ad un privato il problema sarebbe del tutto marginale perché il simbolo come tale è un valore che eh, non, non, non, non ha un valore rilevante e quando in quel simbolo si va ad incastonare il valore monetario quindi quando c'è l'accettazione della collettività nazionale o sovranazionale come avviene in Europa con, con la BCE la scusa, scusa Antonio se, per ribadire e sottolineare uno dei concetti fondamentali del professore che il valore viene dato dall'accettazione perché se nessuno ti accettasse quella carta moneta Certo, monete, certo. il, il professore potrebbe... faceva l'esempio della la sindrome dell'isola deserta cioè il eh, il governatore della banca centrale che su un'isola deserta stampa una quantità incredibile di moneta ne può fare un uso molto ma molto limitato addirittura forse anche di natura non eccessivamente piacevole, perché manca il contenuto umano. Manca la collettività che con il lavoro, lo scambio delle, delle prestazioni, beni e servizi, e quindi manca il eh, non ci può essere quindi una ricchezza in un mondo di morti. Di conseguenza la moneta ha valore perché l'accettazione la, la, della collettività che decide che quel simbolo del tutto privo di un valore intrinseco invece diventa un valore monetario e questa è la dimostrazione più lampante del perché la moneta deve essere di proprietà di chi l'accetta perché chi l'accetta ha dato il valore monetario di conseguenza la Banca Centrale Europea che la mette solo in circolazione, la stampa, quindi svolge una, dovrebbe svolgere una funzione esclusivamente tipografica, invece di fare la funzione tipografica diventa proprietario della moneta. È come se io vado dal mio tipografo e gli dico stampami il mio bigliettino da visita e il tipografo diventa, ti dopo che me l'ha stampato, anche proprietario del mio studio, il che mi sembra assolutamente assurdo. Lui riceverà il pagamento per i i carta e inchiostro che ha utilizzato. E in più il, eh, il, il lucro di impresa che lui giustamente ha diritto di avere per guadagnare questa situazione quindi è una patologia è una patologia perché nel momento in cui lo stato deve indebitarsi per approvvigionarsi della moneta che è necessaria per raggiungere i fini istituzionali non solo ma anche la collettività si deve eh, a sua volta indebitare col sistema delle banche di finanziamento, di raccolta del risparmio per poter svolgere l'attività, eh, la vita quotidiana, viviamo in un sistema usurocratico, non vi è altra possibilità, perché se io stampo e presto vuol dire che io ho il diritto di ripretendere indietro quello che ho stampato e che ti ho prestato e la differenza tra il portatore di una moneta proprietà cioè la moneta che nasce senza il debito alla fonte, e il, la moneta debito è questa: si, chi in un sistema fisiologico si stampa e si dà, cioè io do alla collettività, nel senso che il diritto di pretendere è della collettività non è il diritto di prestare e indebitarmi da parte della banca centrale questo è, è, è indispensabile che venga compreso perché si capovolge tutto ciò che oggi è un debito impossibile da andare a eh, sanare e esatto. quindi il debito pubblico, la, la grande truffa del debito pubblico che c'è dietro perché sostanzialmente noi ci troviamo eh, nel 90% dei casi per andare più sul piano pratico delle attività imprenditoriali che falliscono non per cause endogene ma per il problema dell'indebitamento col sistema bancario. Ora anche se io non so... Mutui, fra... anche mutui Antonio. Certo, quello, quello in quale mi riferisco anche a quello. Attenzione volevo, che adesso... Volevo ricordare solo che una, una carta moneta costa 20 centesimi, no? In certo, parte, anche Certo, la è quello è il signoraggio primario, mo lo, lo, adesso lo vediamo. Il problema è che di fronte a una situazione del genere... Quando io, se io non so fare imprenditore, e fallisco per la mia incapacità imprenditoriale, è normale, ho, ci ho provato, non so, ma se io sono un buon imprenditore, ma per la pressione fiscale, che è una pressione derivata anche dal sistema, del finanziamento del, del, dell'impresa, della, della, della, della distribuzione della moneta, non, è più, non siamo più in una situazione di normalità e di fisiologia, ma siamo in una patologia. Ed ecco che tu, quello che accennavi il signoraggio primario, che nasce dal, storicamente dall'effigie dalla, dall che il signorotto, il princeps, l'imperatore o chi per lui metteva per dare quel valore e prendeva il, il suo agio, Oggi il signoraggio quindi è dato dalla differenza tra valore nominale e costo tipografico della moneta. Come dicevi tu, una banconota da 100 euro costa 20 centesimi, il 99,80 dove vanno a finire? Non certo in favore dello Stato, come si vuol far credere, in alcune, né certo in favore della collettività, perché altrimenti saremmo ricchi se fosse stampata e data. Invece viene indebitato lo Stato che a sua volta dopo deve emettere eh, titoli del debito pubblico per poter soddisfare questa situazione di indebitamento collettivo e si crea il debito pubblico impossibile da andare a restituire. Quindi non solo, quando il professor Auriti ci diceva una volta in un convegno, diceva, professor Auriti, però lei c'era il direttore del, non ricordo chi era, della banca, D'Italia, di una prova, lei ha affermato però che il governatore, questo lo diceva il suo direttore provinciale. Dice, lei però ha affermato che il governatore della Banca d'Italia è un usuraio. In... Non, cioè, eh, e lui mi ha fatto. Ma io non è che lo, lo ribadisco in questa sede perché ci indebita del 210%, 100% perché ce lo presta, al 300% perché lo rivuole indietro e 10% perché ci, ci vuole pure gli interessi sopra. Più strozio di così, allora due sono le cose: o sto io diffamando, o lui è un delinquente. Io continuo a dire che lui è un delinquente ed effettivamente erano delinquenti i governatori della Banca d'Italia, lo sono, lo è oggi governatore della Banca Centrale Europea, che è una il dramma è che noi abbiamo il capo del governo che viene sicuramente da una di queste scuole eh, perverse scusa. sataniche. Che... Scusa, scusa, Antonio, se... eh. otto volte al Bilderberg Draghi: tutte le persone sì. che hai nominato, tutti i Bilderberg, tutti gli ex presidenti di, di, di Banca d'Italia, o direttori generali che diventano presidente del consiglio. Tutti i Bilderberg, per non parlare sì. di, di quegli storici precedenti legati alla Goldman Sachs come, come Draghi, cioè tipo Romano Prodi. Monti. Eh, vorrei, vorrei ricordare che Cossiga, che non era certo uno stinco di santo, diceva che eh, laddove fosse diventato Draghi eh, per eh, sì, sì. consiglio, avrebbe svenduto l'Italia ai suoi comparuzzi di Goldman Sachs e lo, e lo chiamava qualcosa tipo sciacallo. O... Sì, sì, sì, Olli. ma Cossiga era di un'intelligenza superiore, era anche una persona che aveva previsto tante di quelle cose nella... In Italia, che oggi fa paura solo a pensarlo, così come eh, voleva sciogliere la NM, voleva metterli tutti dentro, eh, li ha definiti un'associazione a delinquere, insomma, cose che oggi sono, si sono dimostrate col tempo vere e fondate quindi non, non parliamo di, una, di un grande personaggio con i suoi limiti eh, con i suoi con difetti i suoi limiti, però, perché eh. Eh, nelle manifestazioni sì. lui sì. cercava di infiltrare sì. i poliziotti al fine di creare comunque caos quindi non è che era proprio uno stinco di santo eh. beh chi sta lì nessuno è uno stinco di santo esatto, l'abbiamo esatto. visto anche tu hai dato molta fiducia per esempio un periodo ricordo ai 5 Stelle si sono dimostrati invece quello e, che sono, ma diciamo ma non che all'inizio proprio nel, nel 2005, 2006, 2007, quando poi ho conosciuto Auriti, gli allievi di Auriti e Grillo, quando mi disse proprio: eh, Ma tutti gli anziani che parlano di, di moneta sono troppo anziani. Poi, quando ho scoperto che lui era allievo di Auriti, ho capito che era un venduto e quindi ho cercato solo di. di di cercare di fare leggere qualcuno che parlasse di signoraggio, purtroppo non certo. ci siamo riusciti e la situazione è questa tornando all'Italia possiamo dire che l'Italia ha un avanzo primario molto buono, nel senso che riceve sì. molto più tasse sì, che, eh, mh, di quello che deve spendere purtroppo deve pagare 80 miliardi l'anno di interessi perché su un, un budget... è impossibile, Beh, è è impossibile esatto. riuscire esatto. a ripagare questo allora, eh, no. eh, il discorso è questo o si fa una rivoluzione vera dove si dice la sovranità monetaria appartiene allo Stato e se appartiene allo Stato come deve appartenere allo Stato ci sono due cose da immediatamente far emergere la violazione delle norme della Costituzione perché sostanzialmente se noi ci troviamo in una posizione come questa il problema è legato al fatto che vengono violati l'articolo 1 e l'articolo 11 della Costituzione italiana L'articolo 1 viene violato perché sostanzialmente il, eh, il, eh, il, è possibile, cioè sostanzialmente l'articolo 1 recita che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Allora la domanda è che cosa si intende se la, che la sovranità appartiene al popolo e come viene questa esercitata dal popolo? Allora due sono le cose, lo Stato esercita le sue funzioni delegate spesso e volentieri non nell'interesse della generalità ma per l'interesse contingente di una sola parte e se succede una cosa del genere che cosa accade? Che chiaramente vi è un conflitto di interessi tra quello che dice la, la, la, la, la, la, la, la Costituzione e il paese reale quindi la collettività. E qui che cosa è accaduto? Che si è delegato e si è dato a un soggetto che esercita funzioni pubbliche quale la, eh, la Banca Centrale d'Italia di, o adesso la BCE cambia solo la veste formale del, del soggetto e anche la veste del simbolo monetario ma non cambia la fregatura per eh, la popolazione. Che cosa accade? Accade che sostanzialmente vengono Dismesse in favore di un ente gestito da privati perché al 90, così come la Banca d'Italia era al 94. 6% di privati addirittura dei cosiddetti controllati che dovevano essere controllati esatto, esatto. Allora, ricordiamo che i Banca Intesa e, e, certo, e da soli certo. facevano il 51% di Banca d'Italia e la stessa cosa avviene sulla uh, BCE, allora se questi sono soggetti privati ai quali sono stati demandati poteri assolutamente indispensabili e vitali per l'economia di una nazione vi è anche la violazione dell'articolo 11 della Costituzione l'articolo 11 della Costituzione, prevede che la cessione di sovranità da parte di uno Stato, che rifiuta, dello Stato italiano che rifiuta la guerra come modo di eh, risoluzione delle transazioni, delle eh, di discussioni dell'elite internazionale, avviene a, per, il, a, per raggiungere finalità di pace sociale, di pace generale, ma per ed è una cessione temporanea, non è una dismissione. Della quindi tu invece hai dato a un soggetto pubblico cioè un soggetto privato l'esercizio della funzione principale della, eh, della, de, della stampa della moneta e addirittura l'hai fatto diventare proprietario della moneta, perché attenzione, esatto. che cosa accade? Il, eh, la, la, la Banca Centrale Europea stampa le banconote sulle banconote non si può entrare in discussione, non si può creare un mercato parallelo, cioè la, la stampa la BCE la BCE la controlla, non ha alcuna possibilità di, di subire intromissioni, controllo, vigilanza da parte dei singoli stati allora la risposta più immediata e vincente sarebbe bene, e che ci interessa? noi facciamo la, eh, stampiamo le monete, eh, le monete di Stato, stampiamo la carta di Stato, non la, la banconota, ma la Stato nota come giustamente viene chiamata e che cosa, non ci sarebbe nulla di male, anche perché i comuni e anche gli enti locali e le pubbliche amministrazioni generali possono emettere moneta elettronica, quindi una forma di battitura di moneta, anche se è diverso l'impulso elettronico rispetto alla moneta merce, è stato già riconosciuto, però che cosa accade? Che C'è una norma regolamentare del 1910 e poi ribadita negli articoli 141 142 e ricordo, che impediscono la stampa di moneta, di banconote, di qualsiasi titolo che possa comunque diventare moneta con la sanzione che, tutta il, valore, che il valore di questa stampa, mettiamo che io stampo per usare i CIMEC 100.000 SIMEC, io non solo non mi vengono sequestrati, non li posso stampare e risponderò sotto il profilo di sanzione amministrativa per 100.000 SIMEC. Quindi sostanzialmente mi si inibisce anche, è una norma, è un regio decreto che, entrava, che aveva una sua funzione di diversa natura rispetto a questa situazione, cioè non si voleva, si voleva sopra, soprattutto mirare a colpire il falsario, che invece il vero falsario oggi è la BCE, quindi sostanzialmente bisognerebbe, però chiaramente è un motivo che pone delle... Ehm, delle resistenze anche da parte di amministratori eh, con la schiena dritta che vogliono per ipotesi a, a, aiutare il proprio territorio unirsi in vari comuni crearsi eh, in, anche a livello nazionale creare una banca eh, di Stato o di pubblica amministrazione perché purtroppo, una cosa bisogna dirlo e qui altrimenti si cade nell'errore dei Bitcoin la moneta de deve avere comunque l'imprimatur eh, della pubblica autorità perché non, non si può pensare che sia un privato il proprietario della moneta il, pro il privato può essere proprietario del simbolo monetario ma non del valore monetario perché altrimenti è chiaro che eh, vi è un conflitto? Il, lo Stato, secondo una visione, ovviamente organica dello Stato, eh, il, è lo Stato che emette, stampa e dà, e non partecipa alla, tra alla circolazione della moneta e soprattutto all'arricchimento che avviene con la circolazione della moneta, come invece fa la Banca d'Italia col signoraggio primario e ah, come fanno esatto. le banche centrali sì. ba col signoraggio sì, scus secondario. Scusa, Antonio, volevo ehm, sottolineare il fatto che eh, la moneta viene messa a debito invece che messa a credito: no? il famoso 200%. Certo, di certo, certo. Se non certo. solo tu mi, mi, mi rubi il mio 100% di guadagno, perché noi dovremmo avere no, il credito. Di guadagno quello è un diritto sociale, universale, sì, a, contenuto, sì, a contenuto patrimoniale, esatto, a titolo sì. originario mi deve eh, essere riconosciuto. Perché, come diceva il professore, eh, di chi è all'atto dell'emissione la moneta, ovviamente in questo momento storico, neg negli ultimi centinaia di anni, è dello stampatore cioè dei certo. massoni, dei Bilderberg, dei Goldman Sachs. Certo, e l'articolo certo. 11 della Costituzione che tu hai citato è stato fatto apposta per far entrare i Bilderberg, i massoni e i Goldman Sachs, perché la cessione di sovranità è così ambigua in quell'articolo, che purtroppo fa parte anche dei, dei, dei primi 12 articoli, quelli immodificabili in quanto principi fondamentali, che i, i, possiamo dire che i padri costituenti o erano dei ritardati o erano dei massoni di merda, perché quell'articolo ci ha permesso... Ma quell'articolo però in, in realtà... Esclude la possibilità di fare cessioni di sovranità come sono state fatte, anzi, invece, lo... e invece sono no, state. Fatte... l'Unione ma... Europea, Europea è, è grazie a quell'articolo, che noi siamo dentro, ma eh, perché non è stata questione, sollevata questione di legittimità costituzionale? E soprattutto, per quale motivo ancora non viene rilevata questa situazione? C'è un interesse perché è chiaro che il politico che deve andare a chiedere soldi e oltre a non avere una capacità culturale, perché soprattutto questi dell'ultima generazione sono <ride> terrificanti ma eh, il politico resta come diceva Ezra Pound cameriere del banchiere quindi non se lo pone il problema importante è che può fare una vita eh, agiata attenzione che anche il reddito di cittadinanza mina in realtà anche l'articolo 1 perché è fondata sul lavoro il reddito di cittadinanza invece Pone in discussione anche, e in questo caso, da un punto di vista positivo, con una finalità meritoria, perché io non è, ricordiamo che, posso... che è stata Uriti a inventare sì, il concetto di rubato dai grillini è violentato come una mancetta non solo come una mancetta ma come dare alcuni sì e altri no e soprattutto come togliere ad alcuni e dare ad altri questo no, questo è un discorso diverso cioè però, attenzione, il principio che ognuno ha il diritto di vivere per il sol fatto che è nato è un concetto basilare che all'interno di una collettività nazionale deve essere condiviso perché altrimenti dopo si va a vedere l'aspetto patologico, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza falso dei grillini, eh, che eh, dice tu non vai a lavorare, eh, cioè se preferisci rimanere fermo e non... No, questo è chiaro, devi, devi farlo andare a lavorare, devi andare a controllare se non ci va, se non ci va, ma il principio sacro sono, è quello di consentire a tutti il minimo indispensabile per la sopravvivenza esatto. e soprattutto... E soprattutto riconoscere come diritto di come il codice dei redditi sociali, come diceva Uriti: cioè, io ti accredito una somma che ti consente di vivere, poi tu il sovrappunto ti sarà dato con la tua capacità. Che ma non è essere... solo come nei paesi scandinavi secondo le tue attitudini e inclinazioni, e certo. addirittura diventato un tutor per assecondare quello che tu sei nato o... per fare o oggi, ti senti ma... di fare oggi è tutto deviato anche l'immigrazione. L'immigrazione e quindi la mobilità dei popoli deve essere espressione di libertà quando è espressione di una programmazione dove io mando una quantità indeterminata di persone da una parte all'altra finanziando e creando è chiaro che io sto creando un impoverimento e, un, e una collettività di, al, di polli in batteria perché tolgo delle prerogative all'altro, elimino la possibilità della scelta non, non aiuto poi chi invece ha realmente bisogno e creo delle sacche per la delinquenza e per la perdita dei, dei, dei, dei diritti acquisiti dopo tanti anni da parte della collettività nazionale. Ma, Questi eh, sono eh, Antonio, già che hai aperto questo capitolo, eh, allora cosa ne pensi del fatto che pensiamo anche che l'articolo 13 della Costituzione prevede che solo un giudice con una sentenza motivata individuale ti può limitare la circolazione mentre con tutta questa pandemia che ricordiamo Vabbè, questo, non ha una fonte giuridica perché cioè, siamo, stati siamo ancora limitati nella questo circolazione questo è sicuramente una grazie, cosa vergogna. grazie al Bilderberg che certo. manipola eh, l'informazione da, da, da, da decenni no? Questa è una cosa vergognosa che solo noi abbiamo potuto e addirittura consentito con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. E con una, un desiderio, un, un, ma quello che era veramente drammatico è vedere il piacere di questi personaggi quando ti limitavano la libertà e, e sostanzialmente erano proprio quelli che invece si si dichiaravano i primi ad essere libertari, a voler sostenere eh, il diritto di ognuno di esprimere le proprie idee, lo vediamo ancora oggi, io ritengo che il non solo attraverso un obbligo, una restrizione, ma addirittura il Green Pass, la, la vaccinazione obbligatoria, come avete detto male, a Hitler avete detto male allora e voi siete uguali siete uguali che cioè, non, non c'è differenza perché sostanzialmente io devo essere libero di, di di di sottopormi o meno un trattamento sanitario dopo si crea la la lite sociale l'articolo la, la... scusami articolo 32 della Costituzione prevede la riserva di legge assoluta che per cui ci deve essere una legge per qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio assoluta vuol dire che deve esserci un inter parlamentare canonico neanche un decreto legge può eh, essere superiore a un principio costituzionale, sì, come riserva di fatto, di fatto ti hanno messo l'obbligo vaccinale. Io ho visto c'è una disposizione di un decreto legge poi convertito che ha reso obbligatorio per gli operatori sanitari. Se, eh. Eh, se tu non ti dico, sei sospeso e addirittura io ho delle. Persone dei specializzandi che siccome non si sono sottoposti, eh, non sono stati introdotti nel percorso di specializzazione e quindi non possono percepire perché vengono pagati e retribuiti in quel periodo, non possono percepire perché non si sono sottoposti e devono fare causa per risarcimento danni perché uno non c'è fonte giuridica per effettuare la... certamente, certamente devono vuole... fare causa. Però, tu sai meglio di me che purtroppo eh, se non che cosa accade se non uh, si decide nell'arco, cioè quella. Dove dovrebbe essere una, una prima causa, la fai subito, velocemente, tac, le immediate, imponi eh, subito l'adozione la, la, generalizzata di quel principio. Poi ci sono i, i discorsi del Green Pass, cioè la gente vuole viaggiare a desiderio di socializzare, perché tu lo devi impedire. È chiaro che mi costringi a, a vaccinarmi, è di fatto un obbligo vaccinale tras, eh, eh, nascosto da una parvenza di libertà che non esiste. No, non sono, e, ma le persone sane eh, muoiono persone sane che si fanno il vaccino mentre le persone che muoiono di, di questo Covid che è un'influenza hanno un ha una media di 3,4 patologie una media di età di 84 anni e sono tutti morti dalle barri di Bergamo in avanti per il certo. cortisolo se tu mi alzi l'ormone dello stress ma è ovvio che chi ha 1, 2, 3 patologie eh, con il cortisolo alzato ai massimi livelli non dura anzi sono, sono morti pure pochi se se vogliamo mm, eh, considerare questo comunque questo si collega al signoraggio perché sono gli stessi quelli sì, del, sì. Del sotto di loro hanno le case farmaceutiche che in realtà non è che dominano il mondo perché sono le banche sopra, ma le banche... Adesso hanno... Sì, sì, le banche per me non solo, ma adesso hanno fatto quella buffonata di voler tassare le case farmaceutiche multinazionali tipo Amazon. Attenzione, noi non ci rendiamo conto che Amazon aveva messo in circolazione la propria moneta perché lui è un sistema chiuso. Loro possono fare, cioè se ne possono fregare dello Stato italiano, dello Stato dell'Unione Europea. Loro avevano già inserito, poi c'è stata qualche problematica, forse anche all'interno della grande usura, qualche problema di, di almeno di facciata se la, po se la, se, se la pongono. Avevano inserito, così la come l'aveva fatto Google, come lo voleva fare non mi ricordo chi altri. All'inizio, Second Life voleva mettere eh, la sì. moneta. Eh sì, a noi non ci noi siamo, cioè, se voi prendete tutto su Amazon, non avete necessità di avere una moneta. Attenzione, poi ci sono i bitcoin, i bitcoin che sono una forma, cioè è completamente diverso dalla moneta. Molti pensano: dici, che ne pensi dei bitcoin? A non sono di proprietà pubblica, B sono di proprietà privata ci sono un investimento azionario, cioè esatto. è un capitale di rischio. Cioè quelli oggi valgono 10 molto e domani, valgono, e domani molto, valgono 15. Molto volatile. Esatto, molto, non finito. solo, valgono 15. Mentre la moneta, il metro, non è che oggi vale un metro e domani vale un metro e mezzo, perché mi sono alzato. Il metro e metro poi misurerà le varie lunghezze, le varie cose. La moneta poi misurerà le varie lunghezze, la convertibilità è un qualcosa che non appartiene alla moneta, appartiene alla finanza e quindi a forme diverse che sono, su, lì si deve andare a colpire sulla grande finanza perché non è una finanza eh, eticamente condivisibile. Noi dobbiamo cercare di riscoprire i valori e le tradizioni di quelle che erano delle situazioni, cioè se noi non tuteliamo la famiglia, la tradizione storica, la tradizione culturale, la tradizione morale, il discorso anche della fede, perché io ritengo che la fede sia imprescindibile. Io so eh, che tu forse tu lo non dai, sei. Ma sai che io invece sono sei. contrario. Ma eh. purtroppo, se tu non credi, cioè, tu quando fai quello della scuola è quella vera, non quella di Vacini. Attenzione, così. la scienza e la fede sono due cose, tu non puoi ragionare con il cuore. Non puoi analizzare con il cuore un qualcosa che è viceversa, che è qualcosa della testa. Però attenzione, un qualcosa che. intendo la natura. Un qualcosa tu te lo devi porre per quanto riguarda la fede. Se tu ami una donna, come ritengo che sia normale, quella, quella, quella, quella sensazione, quel sentimento di amore, come te lo spieghi? Ragion razionalmente non è spiegabile. Beh, Quindi c'è qualcosa eh, eh, che tu natura, ti devi... La natura lo concede, ma in quanto... Eh, ma razionalmente l'amore non si spiega, razionalmente l'amore non si spiega. Perché l'amore non si può spiegare... La, sì, ma, la, ma, la... Ma, ma non c'è bisogno di arrivare a pensare alla fede. Comunque per essere buoni, per essere caritatevoli, non c'è bisogno della fede, basta essere logici, etici. La fede... io, non, io, non lo so, io non lo so, se tu non, non hai fede, hai una sorta di approccio buonista che non appartiene. Perché la fede non è. Guarda, attenzione, che la fede non è un qualcosa di conveniente, la fede deve essere è un qualcosa di. Eh, che ti impone dei principi eh, seri, inderogabili mm. e ti pone di fronte anche a delle scelte. Però, però, io, per esempio, so, sulla scelta del... di etica basterebbe un minimo di etica per vivere. Eh, ma l'etica, attenzione, che dopo c'è il, tanto... il relativismo etico: se tu arrivi a mettere in discussione tutto, è chiaro che ti trovi di fronte a delle. Come fai tu? A... Io, Antonio, però, mi rendo conto, per, io sono, come sono. solo Per sintetizzare il mio pensiero, che io conosco. Negli ultimi 15 anni ho conosciuto una marea di gente attraverso manifestazioni, convegni e quant'altro. Ti assicuro che la stragrande maggioranza di quelli che si dichiarano di avere fede hanno etica pari a zero, zero spaccato. Que Vabbè, quindi, Marcia, io ribadisco che. Sembra statisticamente. Che... Sì, sì, sì, che... sì, si sì si ma questo, ti hai ti ragione, spaccato, ma l'aspetto patologico non modifica la, la, la valutazione. Sulla, su, sulla, uh, su, sul principio tu devi valutare il principio se è giusto o meno che io poi sia un delinquente e non il razzo il razzo lo male è un discorso che appartiene alla mia persona e alla mia responsabilità a, propos a proposito di delinquenti vogliamo ricordare che eh, che ne so il presidente del consiglio precedente andava in giro con Santino di Padre Pio e lo tirava fuori di fronte a Bruno Vespa o che ne so, vari politici come Salvini si presentano con, col, col crocifisso Quasi ah, beh, ma cosa c'è? Cioè, ehm, se ti no, presenti col detto. crocifisso e se ti presenti con la... Beh, ricordiamo che Salvini ha votato per l'obbligo eh, del vaccino agli operatori sanitari e ha votato contro la mozione Ciampolillo che invece toglieva questo obbligo e la Meloni si è astenuta. quindi cerchiamo di ricordare che la Meloni è un Aspen Institute sono tutti tutti di, si dichiarano di avere fede, sono tutti... Ma io adesso no, non Bilberberg. vado a guardare, io non so quello che ha votato, quello che non ha votato, no, non mi interessa, sono non tutti, lo so. sono tutti però seri, se. Però se uno vero. mi si presenta con la, uh, un crocifisso, o con la, la Madonna, o con Padre Pio, io non ci trovo nulla di strano. No, però se comunque è un servo del Bilderberg, le, le cose mi sembrano... Ma quello dopo attiene alla sua correttezza. E io invece pregherei coloro i quali sbeffeggiano le, le immagini sacre eh, della fede no, di andarlo ma non era, a fare ma non era per no, no, no, era di andarlo per... a fare in, a Kabul le, le statistiche sono dicono che coloro che si chiamano di avere fede non hanno etica, poi in ambito politico ancora peggio, ma il punto è per esempio la Meloni è un Aspen Institute, Aspen Institute è una cosa del Bilderberg per tornare diciamo al nuovo ordine mondiale, no? la famosa tesi di Salvatore Tamburo si, si chiama nel, nel, fu fatta nel 2007 signoraggio, riserva frazionaria e nuovo ordine mondiale, perché Secondo te sono collegate queste tre cose? Sì, ma uh, noi dobbiamo avere fede in qualcosa. Mo, al, se Noi troviamo ogni persona, la, non dobbiamo poi giungere nella logica del sospetto. Io ritengo che chiaramente quello che bisogna attaccare sono i centri nevralgici, chi c'ha l'osso e l'osso c'era il sistema bancario e la grande finanza. Gli altri, una volta che li hai attaccati e hai dimostrato che puoi metterli in discussione, certo, hai una forza moderata, lo puoi fare semplicemente da un punto di vista di principio, ma se quel principio entra nelle coscienze individuali e si diffonde, tu vedrai che anche la proiezione, cioè il precipitato della nostra volontà popolare, si trasformerà. Oggi tu il voto non viene dato in funzione di un principio, viene dato in funzione di un aiuto di una raccomandazione, di un qualcosa. Quindi ognuno si merita il governo che ha e si merita addirittura di essere governato da uno, Draghi, che è stato il, il governatore della Banca Centrale Europea. Cioè... Se ci pensi, però è pazzesco. Io, io non ci credevo nel giorno che l'hanno nominato. Questo otto volte Bilderberg, nato e cresciuto in Goldman Sachs. Ma tu cioè, non pensi che proprio ormai pensano che il popolo è così ritardato che possono anche essere così ma, ma, lo, ma lo è perché guarda se tu inserissi una moneta di Stato quella non ti farebbe nemmeno debito pubblico perché non sarebbe oggetto di rimborso quindi basterebbe mettere in circolazione una moneta di Stato che stampi e dai alla collettività la utilizzi alla fonte per i bisogni necessari dello Stato e della a, a, a, a governatore della e gli dici vuoi venire a cena che ti offro una cena con i prodotti della mia nazione, della mia patria e senza che tu mi indebiti, brutto delinquente. E, e d'altronde adesso scatta il meccanismo anche di dire siamo troppi? Siamo troppi? Dobbiamo eliminare una parte della popolazione e quindi queste forme, questo esperimento che è partito da Wang, ma che sostanzialmente io credo che sia una forma di condizionamento uh, eh, delle collettività di controllo di... cioè siamo stati studiati aggiungici a questo che tra un po' eh, ci metteranno pure il microchips perché eh, tanto è quello che ti dico noi ci abbiamo messo le eh, cose noi dobbiamo però controllarti, questo ti dà la salute cioè, e ci sono i pecoroni che si faranno, faranno la fila per farsi mettere il microchips questo, per un'influenza, ti, ti rendi conto? E questa influenza è certificata dalle università italiane e dall'Istituto Europeo dei, eh, dei Tumori di Milano, circola dall'estate del 2019 e non ha fatto un cazzo di morto fino a febbraio. A gennaio cominciano i mass media a dire che c'è cioè, cioè, l'impossibile in Cina. A febbraio cominciano i mass media a alzare il cortisolo, l'ormone dello stress. E se vai a vedere le malattie create dall'innalzamento del cortisolo, ci sono tutte: dalla sindrome metabolica, indebolimento del sistema immunitario, malattie circolatorie, iperinsulinemia, iperpressione alta. Guarda caso, eh. l'8 di marzo, Rocco Caselino fa circolare la bozza del lockdown di guerra. E lì un'enormità di chiamate al 118 per principi di svenimento principi di infarto. Il 18 marzo le barre di Bergamo, con le barre di Bergamo ti sei fatto il cortisolo di tutta la popolazione italiana alto per un anno. Con il cortisolo così alto, certo che muoiono. Quando muoiono? A marzo. È un eh po certo. febbraio. Ma come mai a, a novembre non muore nessuno che fa freddo? A dicembre è stato uno dei dicembre più freddi di, di, di tutti i tempi, non muore nessuno. A gennaio un mese più freddo non muore nessuno. Muoiono quando l'infopandemia dei giornalisti ritardati, che per tre visualizzazioni si venderebbero la madre, cominciano a alzare il cortisolo. Guarda caso, sono tutti morti di cortisolo. Lo so. E, e, e eh. chi, chi invece è eh, morto di vaccino era sano. Guardiamo la, la, la povera diciottenne di Genova, pallavolista, morta di vaccino. E, e ce ne sono parecchi. Il maresciallo di 47 anni in Sicilia. E ce ne sono tanti altri. La ragazzina eh. 18enne tennista, cioè... Senza parlare poi di quello che hanno fatto su AstraZeneca, sì, AstraZeneca, no, Vabbè. ormai siamo, uh, siamo condizionati, siamo, subiamo di tutto, lo stiamo subendo da tutti i punti di vista, tra un po' arriverà pure la legge Bavaglio, che io non potrò dire che un maschio e una donna possono avere figli, mentre due maschi e tue donne no. Eh, eh, se, se lo dico, se lo dirò, come lo dirò? Eh, sono un omofobo un qualcosa non lo so che tanto da oggi se anche Novax verrai bollato come Novax negazionista negazionista ti diranno negazionisti. Rendi, rendi conto è tutto è tutto orwelliano no è tutto sì, alla certo, govern certo. no? e, e senza considerare che già mh, il sistema orwelliano mh, creato dai nazisti in, in realtà dei nordamericani perché la IG Farben che ha creato Hitler e Um, l'additivo della benzina che, per, con cui bombardavano l'Inghilterra era di Rockefeller, la IG certo. Farben dei nordamericani era dei Rockefeller, dei Bush e mh, dei Ford, quindi hanno vinto la guerra i nazisti perché queste tre famiglie hanno vinto la guerra e ci vengono a dire che invece l'hanno persa. Guarda caso, tutto questo sistema con una Costituzione blindata, tu, tutte quelle cazzate che dicono sulla Costituzione, in realtà l'unica Costituzione degna è quella svizzera, infatti gli Svizzeri hanno potuto fare referendum moneta intera contro il signoraggio bancario, perso di poco, lo possono rifare. Perso. il problema è che è perso. Eh ma 25% di consensi, in Italia un referendum analogo avremmo avuto lo 0,25, perché là c'è il dibattito quando c'è un referendum, in Italia quando c'è un referendum chi è per i noti dice vai al mare, perché guarda caso i referendum in Costituzione c'è scritto che possono essere fatti tra giugno e settembre, quando devi andare al mare. Ma e poi sì. sono abrogativi da noi, non sono propositivi. Sì, sono, sono, sono per i tardati mentali, cioè per gli italiani, perché purtroppo... Eh, non eh, lo non siamo non... sempre stati però... Eh. Beh, però attualmente quello che conta è il presente. No? Il presente dice che il ritardo cognitivo non solo è alto, ma è in progresso. Sì, ma perché ti hanno distrutturato la famiglia, ti hanno distrutturato la scuola, hanno imposto determinate cose assurde, non si, studiano, non si studia la verità. La verità, purtroppo, anche se è scomoda, ma va detta, vanno riferite. Tu non, cioè, si mettono in discussione oggi aspetti che non dovrebbero essere discutibili e non si comprende la, la fattispecie giuridica monetaria che di una semplicità così pazzesca, così elementare com, la, che il bambino te lo capisce subito l'uomo invece ti deve trovare le, le difficoltà dice non mi sei, oh, oh, le, e poi non te lo può obiettare perché come fa a obiettarti un qualcosa d'altronde tu lo puoi verificare eh, l'esperimento le, le, SIMEC in realtà fu un esperimento di, eh, di tras tra trasmissione di consapevolezza sulla collettività, poi fu ovviamente contagiato dalle manie di grandezza dei commercianti che, volevano, eh, eh, che non avevano come finalità quella accademica di ricerca e di teoria generale, del, ma avevano chiaramente il lucro d'impresa legittimissimo per l'amore di Dio, non, però ecco hanno contaminato un po' quel principio eh, spostandolo dal, dall'ortodossia auridiana. Gli stessi che stanno fallendo, che invece che trarre insegnamento da ad Auriti adesso stanno certo, fallendo certo, ma certo. Per, è che si lamentano ma invece è giusto che falliscano perché Auriti è arrivato in Italia, lì si sì come un profeta, anche se io, lo, lo dico io in maniera atea, è arrivato in Italia come un profeta, non l'ha ascoltato nessuno se non tu e qualche Pochissimo eh, abruzzese, popolazione abruzzese, ma che poi mh, pochissimi come te hanno portato avanti il suo discorso. È rimasto come un profeta a dire: state attenti, che il nuovo ordine mondiale vi ucciderà col signoraggio bancario. Gli ha, ha messo le pillole in giro, ma non le hanno prese e adesso si lamentano perché falliscono. Ma bene che falliscano no? Vabbè, non si augura mai il male a nessuno, però certamente speriamo sia di lezione che. Eh... C'è un altro aspetto che giustamente sottolinea sempre il professor Auriti, Il concetto di amore non può essere oggetto di una norma giuridica. Io non posso imporre a un governante di amare il popolo. O lo senti e lo ami, o non lo ami e quindi sei disposto non più a servirlo, ma a servirtene. E noi oggi viviamo con una classe politica che si serve del popolo e non lo serve. Questo è un gravissimo aspetto e lo serve, addirittura lo indebita, lo rende sottomesso, poi non parliamo anche del un aspetto che tu sicuramente avrai a cuore, in particolare anche del cibo, no? il, come viene, viene eh, nutrita la popolazione con lo sfruttamento degli animali in una maniera schifosa, non hai più il discorso del, del cibo genuino, vengono fatti tutti in provetta, vengono, sono tutti organismi alterati che ti possono modificare anche... Io non so oggi... Eh, quale può essere il futuro. I giovani non se ne rendono conto perché questi dibattiti, queste problematiche non le sentono. L'importante eh, è che hanno il telefonino, che si riescono a sentire eh, la canzone, che hanno... addirittura no, non c'è nemmeno eh, quella, quel colloquio, quel dialogo. Io li vedo che stanno spesso 4-5 ragazzi in uno, eh, un tavolino e stanno col telefonino. Tu pensi, questi stanno... Si stanno mandando i messaggi tra di loro sullo stesso telefonino, cioè, è veramente un Hanno eliminato il centro di aggregazione principale, che in Italia, è meraviglioso, il centro storico dei paesi e delle città che è meraviglioso, in favore di che cosa? delle scatole degli scatoloni i centri commerciali, che sono una al di là del riciclaggio di denaro sporco che non ci voglio nemmeno pensare perché è sempre una visione patologica di un primo, ma è sicuramente un perdere di identità. Ci vediamo al centro storico davanti al negozio tal dei tali? No, ci vediamo davanti alla fontana, ci vediamo al centro, ci vediamo in giro a farci una camminata, ci possiamo... Cioè queste cose stanno diventando come quei paesi anonimi che tu vedi nel, nell'est, soprattutto nell'est Europa, dove mh, vedi solo queste case che camminano, uno dietro l'altro c'è cioè, anche case, case che camminano. Casermoni, case, casermoni, casermoni. Cioè, <ride> ma non, non, non, non scopri invece la bellezza del posto, no. della cosa. Ho detto centro... da te che vivi nella regione più verde d'Europa, l'Abruzzo, vogliamo ricordarlo. No? È anche la regione che ha più grande concentrazione di centri commerciali. E ti devi porre pure questo problema lo se lo so, tu perché... pensi, questa è la nostra è una regione, l'Abruzzo che è bellissima, tu in un, noi, io per esempio da qui in un quarto d'ora sto al mare in mezz'ora sto in montagna ma oh, abbiamo i centri commerciali da tutti i punti di vista, abbiamo avuto eh, scandali inconcepibili da, anche dal punto di vista dell'inquinamento del, delle, delle violazioni edilizie di cose della corruzione e via dicendo, che Tenuto conto che siamo 1.200.000 abitanti, eh, da un punto di vista statistico, qualcosina ce la dobbiamo porre come problematica. Però indubbiamente una, è una regione bellissima. Adesso avrai modo, con piacere, mi hai detto che sì, verrai... Torno, tor tor eh... abruzzo, anzi magari faremo una diretta dal vivo. Cioè nel senso... Come no? In Mezzo su un fiume... Eh, eh, esatto, eh, esatto, cioè... esatto, esatto, esatto. Senti, eh, sì, a proposito dell'alimentazione che accennavi, eh, va detto che li, eh, noi viviamo, eh, abbiamo 5 miliardi di ettari vivibili dall'uomo, cosiddetti antropizzabili. Una volta che esclusi i ghiacciai, i deserti, le terre messe dovrebbero essere tutte vedibili dall'uomo. In realtà, di questi 5 miliardi, l'88% è in mano agli allevamenti, l'11% all'agricoltura nostra, per noi, e noi mettiamo nello 0, quindi mh, fanno ridere quando dicono che eh, Big Pharma domina il mondo. Big Pharma quanti ettari ha? Non, pochissimi. Big Meat ha tutti e 5 miliardi certo, di ettari, cioè certo. ti rendi conto, tutto, invece che ogni essere umano, no, siamo 9 miliardi, dovremmo avere quasi un ettaro a testa, mezzettaro, un ettaro a testa per, per, per natura, invece sta tutto in mano a Big Meat, 5 miliardi di ettari su 5, è una cosa enorme, eh. Se ci pensi. Eh, ma l'aggressione dell'agricoltura è stata programmata, eh, perché in Italia soprattutto si era programmata che si passasse da un 30-35% che era nel periodo degli, del, del, del dopoguerra abbondante, fino al 3% come sono eh, oggi. L'agricoltura è quello che ti dà un rapporto bellissimo con la terra, Consente di avere eh, i, i cibi i prodotti della terra e soprattutto anche quella forma di contratti eh, che c'erano all'interno del, dello sfruttamento, come la mezzadria. La mezzadria era una forma di, eh, importante perché hanno accredito la mezzadria? Perché creava un'armonia sociale, con forme più o meno, anche eh, certe volte eh, non certamente. Eh, perfette, ma era un'armonia sociale. L'eserria Qua... vuol dire che eh, eh, tu mi curavi il terreno e prendevi... Prendevi il una... 52%, prendevi il 52%, 50, oltre a quello che un po' ti prendevi senza che io me ne accorgessi, ma sostanzialmente io ero contento perché eh, si coltivava la terra, si mantenevano i rapporti eh, sulla terra, veniva allevato l'animale veniva fatta la, la, la trebbiatura veniva insomma era uno sfruttamento della terra adesso tu vedi sulla terra che ci stanno i pannelli solari ma siamo matti sui pannelli solari se proprio li vuoi mettere al di là di tutte le problematiche che pur ci sono li metti come copertura dei, dei, dei garage eh, dei, esatto, dei, esatto, dei tetti esatto, esatto. senti ti rubo, ti rubo ancora dieci minuti non voglio non sì. voglio diciamo che eh rubarti troppo tempo che arrivi dal lavoro ah, no, no, volevo io. chiederti le ultime due cose uno vuoi ehm, commentare un attimo anche la riserva frazionaria, cioè il fatto che non solo le banche centrali creano certo ne parlavamo è quello è il casa. signoraggio secondario che sicuramente per noi è ancora più impattante perché quello che abbiamo tutti i giorni quando uno deve comprare una casa dice devo prendere il mutuo ecco questo è un altro aspetto patologico oggi tu non puoi acquistare una casa con i proventi del tuo lavoro o c'è la famiglia che ti consente di ereditare una casa, quindi la vendi e te ne compri un'altra oppure devi accedere al credito bancario il lavoro, tranne in rare circostanze e in ambienti di nicchia, non ti consente di poterti comprare la casa con il frutto del tuo lavoro la, la banca che cosa fa? con 50 euro depositati presta circa 50.000 euro, quindi crea moneta inesistente dal nulla con il BIP elettronico e via dicendo moneta tra l'altro attenzione ricordiamoci che l'unica moneta avente valore legale è la banconota cioè la moneta merce quella è moneta che non ha valore legale quindi anche eh, attraverso la, la, la, la, la riserva frazionaria si crea moneta dal nulla che va in favore della banca perché tu mi presti il mutuo e io te lo devo ridare ma la moneta realmente depositata presso la banca al momento del prestito del mutuo è, è l'1%, adesso anche la riserva verrà quasi del tutto abolita ah, e quindi che ci, che ci ritroviamo? Ci ritroviamo che la banca incamera una, una mole immensa di, di denaro con la ripetizione non lo dichiara, non ci paga le tasse e, e noi invece falliamo, ci ritroviamo l'immobile eh, pignorato e venduto, se tu vai a vedere nei cancellerie dell'esecuzione immobiliari il 90 95%, anche di più, degli, delle procedure è attivato dalla banca insieme alla banca poi si è inserisce l'equitalia si equilisce l'equitalia eccetera e poi qualche creditore pure normale che Guarda però la casa, prenderà 95 che praticamente eh, chi è che è in mano i BTP italiani nel 95% dei casi sono le banche e le nonnine saranno l'1% non sono certo le nonnine che, che ci fanno il signoraggio bancario no? certo certo e tu adesso eh, con, la, con la lotta al contante cioè quindi un'altra forma liberticida perché tu che gli vai a dire per esempio, faccio l'esempio stupido il eh, clochard che, che gli dici fatti la carta di credito che mo ti, ti accredito eh, 100, 100 euro per farti vivere il contante è una, è una libertà che non si può eh, prescindere, non si può negare è un controllo di massa che tra un po' Non so dove arriverà. Tu hai le nostre telefonate sono tutte eh, controllate. Rimangono per cinque anni, ma rimangono per cinque anni, ci rimangono per molti di più. Oggi parlare a telefono, parlare a casa dove c'è un computer diventa un qualcosa di rischiosissimo. Eh, inutile che lo, lo ne chiamano non, non si fanno più indagini, si fanno solo intercettazioni. I vecchi investigatori non le fanno più, perché tanto basta intercettare. Mettere un, eh, un microfono ambientale, tu hai fatto l'indagine e poi su quella lavori e fai anche la giustizia è in mano sostanzialmente a chi non vuole risolvere il problema la prescrizione era un istituto di assoluta civiltà, viene continuamente messa in discussione come si fa a pensare che io debba essere a ricasco dell'azione dello Stato per 30 anni ora così come anche io, mi vedono pure contrari sebbene mh, li ritenga assolutamente deprecabili sia uh, da tutti i punti di vista coloro i quali sono sfuggiti alla cattura uh, e si sono trasferiti quell'immondo lodo Mitterrand che gli consentiva di, di rimanere, anni. però sono 30 anni, no? anni tu adesso lo devi prendere quando è nel eh, eh, quando il momento è caldo cioè dopo 30 anni tu gli hai fatto fare una vita lo prendi che è vecchio che mi rappresenta che lo metti ah, dentro sì, Ant antonio ma già il processo civile dura 10 anni no e vabbè però arriva alla fine però dopo diciamo ma quello penale che tu tenga in ballo la gente veramente per, per, per, per decenni ma, ma, ma, ma di cosa stiamo parlando la certezza della pena è una cosa ma l'umanità del processo non esiste ma, eh. guarda io sono dell'avviso dirò pure una cosa una corbelleria ma io sono dell'avviso che il carcere dovrebbe essere eh, abolito perché è contro, natura, è contro natura preferisco di più l'iniezione letale quando capisco che quella persona è irrecuperabile perché è molto più civile l'iniezione letale piuttosto che un carcere a vita o un carcere dopo che tu oh, sei arrivato a un'età di 70-80 anni e nessuno ti ha messo dentro prima, Quindi, il, eh, il carcere è veramente la devastazione il 41 bis tipo, tu, vuoi, tu immagina che vuol dire fare l'avvocato parlo non quello eh, che è al soldo della, eh, della mafia o, ma l'avvocato normale che vuole fare la sua vita professionale in un ambiente giudiziario come quello siciliano dove tu hai delle possibilità di movimento molto ma molto ristretto e sicuramente non è facile quando c'hai pure dei detenuti che si ricadono nel 41 bis certo il pentitismo tutte ma stiamo spaziando veramente non stiamo andando sì, sì, di sì, no, in me, falco, mi, sempre... mentre parlavi pensavo l'avvocato di Cutolo come doveva comportarsi <ride> per dirne uno che era legato pure a la Drangheta i servizi segreti alla massoneria, no, perché sappiamo benissimo che alla fine chi comanda delle mafie è la Drangheta perché alla fine è strettamente connessa sia alla massoneria che all'alta finanza. No? Non è un caso che il Gratteri okay. è dall'89 sotto scorta perché lui indaga sempre esclusivamente su Però dobbiamo base. dire pure un'altra cosa. Io non posso credere, non crederò mai che i veri capi capi mafia erano Rina Provenzano, no, quelle sono delle bestie delinquenti, esecutori esatto. di reati immondi, ma le, chi tirava le fila è sicuramente all'interno dell'apparato e sicuramente. Uh, qualcuno che ha una mente grigia e si Buc è detto... Buscetta lo stava per dire, no? Prima che Andreotti lo... Ah, certo, dire. io credo anche... Scusami, nella prima volevo dire non solo Buscetta, ma i vari Mino Pecorelli, il Rino Gaetano e, sì. e i Pasolini sono stati tutti e tre ammazzati, perché anche Rino Gaetano eh, ebbe problemi ai freni della macchina e, e, e la testimonianza del... Mh, non era non era addormentato, era testimonianza di, del camionista che gli è andato contro. Vabbè, ma io questo... Poi, Dico, sentito, dico, ma queste, non... dico queste cose, perché nei eh, testi di Rino Gaetano ci sono tutti riferimenti a, a Cefis, che era il, mh, il capo dell'Eni e poi dell'Enimont e poi della Montedison, eh, il quale era in realtà, secondo eh, i servizi segreti, il vero eh, capo della P2, il cui Licio Gelli era solo il prestanome. Questo Cefis ehm, era, eh, incuteva timore anche allo stesso Andreotti. Quindi eh, abbiamo che cosa? Un Rino Gaetano che nei testi delle sue canzoni, se tu vuoi vedere um, Berta Filava, c'è tutto lo scandalo Lockheed. Lo scandalo Lockheed fece sì che nel 76 non ci fu il Bilderberg, solo la pandemia del, del cortisolo ha impedito l'unione la, la, la del Bilderberg, ma nel 76 il principe Bernardo, l'ex pia nazista della IG Farben non eh, essendo partecipe dello scandalo Locked che a quell'epoca era lo scandalo mondiale più famoso di tutti i tempi non si fece il Bilderberg che fu una cosa clamorosa il fatto che non si fece il Bilderberg Lo stesso ehm, ti, ti parlo di queste cose perché con l'avvocato Montone ne abbiamo parlato è venuto fuori che c'è un collegamento pure con il signoraggio il collegamento è indiretto ma lui ha parlato anche di Arrigo Molinari, il quale indagava sulla morte di Tenco e fece delle dichiarazioni che, ehm, facendo intendere che sulla morte di Tenco non si era indagato abbastanza perché in realtà qualcosa non quadrava. Quello eh... che dici sono perfettamente d'accordo, sulla però siamo in una logica eh, del sospetto, cioè Lascerei a chi indaga verificare queste cose, ma il dato di fatto obiettivo, che Rine e Provenzano non potevano essere i capi mafia, non, si, non può essere messo in discussione, cioè prendiamo in giro noi stessi se esatto, vogliamo fare. Era per dire che Cefis era il vero capo in quel contesto e poi successore di Cefis. Ehm, questo da, voglio dire due parole su Molinari che stranamente è stato ammazzato poco prima di un'udienza in cui lui eh, un'udienza civile se non sbaglio contro Banca d'Italia, ricordi la vicenda del, del la ricordo molto superficialmente non, non mi vorrei esprimere su questo argomento che non, cioè non conosco mi rendo conto che sicuramente ci sono dei de grandi eh, dei grandi gialli nella politica eh, italiana eh, così come eh, si partì dal, da Mattei una delle cose più esatto eh, Cefis, Cefis sembrerebbe il mandante dell'uccisione di Mattei eh. perché, perché eh, entrambi erano capi partigiani entrambi eh, avevano le Vabbè. stesse eh, frequentazioni ma lui Cefis era il numero due di Mattei e Mattei lo stava delegando in secondo ordine l'unico mm. modo in cui Cefis aveva di diventare il capo dei capi era che morisse Mattei e guarda caso, muore Mattei in circostanze incredibili, no? Certo, sì, sì quello è, è rimasto inspiegabile del tutto privo di... Poi, poi abbiamo avuto il problema della mafia che fu affrontato in maniera molto seria durante il fascismo col prefetto Mori e sì. guarda caso, caso l'invasione quindi l'occupazione dell'Italia fu fatta partendo dalla Sicilia con una grossa sinergia tra mafia e alleati tant'è vero che dopo la mafia si unì con un connubio pacifico e comprovato con le forze cosiddette di, eh, antifasciste che non esistevano prima durante il fascismo che sono esistite subito dopo la sua caduta. I, capi e quindi... I famosi capi partigiani come Cefis, no? Che insomma, partigiani diciamo, sul piano militare non hanno alcuna rilevanza. Diciamo, su, non hanno avuto alcuna rilevanza se non quella di mettersi il fazzoletto il 25, il 26 aprile. Senti, chiudiamo sulla sentenza di Pisa, la, del tribunale penale di Pisa. Questa sentenza no, in cui i, qualche eh, zelante poliziotto che non conosce il diritto, perché ricordiamoci eh, non vanno eseguiti gli ordini illegali e gli ordini anticostituzionali, quindi chiunque commina multe sta facendo fa non solo falso ideologico, ma eh, si mette nella condizione eh, di, di essere citato per un risarcimento danni astronomico, perché il procurato stress e l'alzamento del cortisolo è una cosa inqualificabile anche dal punto di vista ehm, economico. Cioè, ehm, la sentenza di Pisa dice che eh, assolve persona perché era stato fatto anche l'articolo 650 del codice penale e annulla la multa e annulla tutto quanto in quanto tutta la normativa covid sentenza del tribunale penale di Pisa non appellata in quanto la procura della Corte d'Appello si è cagata sotto ad appellarsi così come quella di Milano come quella di ehm, eh, Reggio Emilia afferma che è stata dichiarata l'emergenza con una normativa eh, della protezione civile che esiste solo per carattere logistico locale e quindi che solamente una dichiarazione di guerra potrebbe dare, e anche lì certo, noi non, non, abbiamo, non abbiamo lo stato di emergenza. Eh, di stato esatto. di emergenza. Quindi se lo e è inventato sì. questo pseudo professore universitario Conte. A, a, avocando a se stesso so, cioè, certo. eh, neanche il Parlamento che eh, in maniera decelebrata glielo passa se, se lo avvoca a se stesso questo potere quindi siamo anche nell'usurpazione ed colore. ha fatto molti più danni eh, quel, quel provvedimento da un punto di vista culturale e di impatto piuttosto che il Covid il Covid rispetto a, a, al, a que, ai danni che ha creato sul sistema sociale sul sistema economico il DPCM di, del Conte è veramente, veramente zero rispetto a quello che ha fatto Conte cioè pensare che questa persona è riuscita in quel periodo e per fortuna lo hanno messo da parte eh, adesso però ci sarà il tentativo di rimettere in vigore tutti questi vincoli, questi controlli eh, vedremo dopo l'estate, adesso per l'estate non lo potranno fare perché ci hanno paura le, dopo l'estate e rimetteranno i... Sembra opifologi. che i francesi sono scesi in piazza e Macron... E non hanno, però la notizia è uscita, è uscita in maniera molto silente rispetto a quella che avrebbe dovuto essere, cioè doveva essere eh, controllata. Adesso vedremo anche tutta una serie di normative eh, per il... Eh, L'inquinamento e il riscaldamento, perché è successo quello che è successo in Germania, che potrebbe succedere eh, dovunque perché, purtroppo, il cambiamento climatico. Io credo che sia è vero che l'uomo condizioni il clima, ma la natura è sempre più forte dell'uomo. Basta, non ti puoi mettere contro la natura. Ma Potrei chiedere a te, che sei avvocato, non è imbarazzante per un giurista. <coughs> vedere che ci sono decine di sentenze del giudici di pace, decine dei tar corte, corte di cassazione penale tribunale penale tribunale civile, tutte sono tutte in direzione contraria a tutta la normativa Covid non è imbarazzante per un giurista vedere questo? ma è imbarazzante non tanto vedere questo perché eh, se una mag la magistratura è indipendente e realmente retta non, non è una preoccupazione perché può uscire pure una normativa o delle imposizioni o, delle, o delle, dei corpi normativi che sono sbagliati quello che è imbarazzante è che invece la collettività le ha supinamente accettate, cioè non ha reagito in maniera Uh, forte, io ricordo che c'erano delle persone che addirittura telefonavano la polizia perché c'erano persone che stavano cucinando all'aperto sì, perché sì, quello sì. usciva o con la mascherina. O che si baciavano, eh, due fidanzati che, che si, si baciavano. Certo, e, eh, siamo addirittura si facevano discussioni sul fatto se si poteva vedere l'amante. La, cioè quindi arrivavano perché l'amante poteva essere un fattore di contagio perché vivevano in un'altra cioè siamo eh, cioè, se non ci fosse da piangere ci sarebbe veramente molto da ridere e quindi volente o non volente gli italiani fanno schifo Vabbè, ah fanno, no? uh, fanno schifo un po' in tutto il mondo perché tu guarda, eh, cioè, non è che gli altri siano messi molto meglio di noi, insomma. No, no, noi, però, però, abbiamo. In Londra scendono in piazza, in Francia, scendono in piazza, in, Itali in Italia si scende in piazza solo per, per il calcio decerebrato, per questi calciatori che hanno tre neuroni. Addirittura Bonucci che dice: Noi stiamo combattendo il nazismo. Cioè e gli italiani pendono dalle labbra di questi decerebrati. Vabbè, ah sì, questo hai ragione. Però quantomeno eh, qualcosa in Italia che si oppone c'è, cioè qualcosa, poi tu li vedi che sono, qualcuno poi sparisce, qualcuno ricompare, via dicendo, ma il problema è questo, tu devi togliere l'osso, cioè devi togliere la moneta all'usuraio, se togli la moneta all'usuraio hai già risolto il cento, perché tutto il resto è dettaglio. Su questo Marx aveva ragione, l'aspetto economico è quello che ti condiziona, perché tu devi prima stare tranquillo, certo non in quel modo come propugnava lui, ma eh, devi avere la serenità e eh, la possibilità di vivere, sopravvivere e, e vivere. Di di quindi di pensare, di ragionare. Liberamente, liberamente e dopodiché puoi affrontare eh, con cognizione di causa e consapevolezza tutte le questioni ma gli devi togliere la moneta, se tu non togli al sistema bancario la moneta, cioè io vedere, immaginare quelle scene terrificanti di persone che andavano a elemosinare al direttore di banca un prestito che gli serviva per far mangiare i figli, per portare avanti la propria azienda, eccetera. e il direttore di banca che ti trattava come se tu fossi il peggior essere di questo mondo, mi ripugna ancora a pensarlo, e, e, così come mi ripugna pensare che un funzionario della pubblica amministrazione col, eh, per, attraverso la burocrazia si crei una forma di, eh, di potere eh, nei confronti degli altri cioè l'uomo deve essere libero, deve rispettare l'altro e soprattutto deve togliere la moneta ai banchieri e esatto. alla grande finanza, se tu gliela togli, e lo puoi fare in uno stato. Io vorrei, la grande eh, carenza culturale della, della, del comunismo è emersa eh, a Cuba quando fu fatto governatore della banca centrale Cequevara. Che Guevara. Pensi... Laureato in medicina. E quindi eh, con... Tu pensi che questo poteva. Con... Se, se aveva anche conosciuto le tesi di Marx e non le conosceva perché Marx le aveva denunciate queste cose sì, poi però che non Marx, le ha Marx una pagina in cui denuncia le banche centrali e vabbè ha fatto, però l'ha fatto però l'ha fatto Mo, diamogli pure cioè, io tu lo sai che nei suoi confronti non, non nutro alcuna forma di, di, di, di, di, di apprezzamento però l'ha detto e questo gli va dato atto e questo che ha fatto il governatore della banca centrale non è riuscito a fare nulla anzi no, no. ha devastato tutto ma ti, rendi, ma ti rendi conto questa figura iconica di Che Guevara in cui anch'io da ragazzino credevo non in quanto comunista, sono sempre stato anticomunista e anche antifascista, ma in quanto persona che io reputavo cercasse il, il bene altrui, no? Invece, alla fine hanno ritardato un laureato in medicina che ha fatto il banchiere centrale esattamente come Draghi. Ma ti rendi conto? Per in chi? quella fonda, poi un terrorista, per quello chi? era veramente un terrorista. Dopo andava, ammazzava, eccetera, eccetera. Aspetta, ma ritardato perché si fidava di Fidel Castro, che notoriamente era uno che ha fatto fuori anche Cenfuegos, che era il tre comandanti, era quello più sveglio. Il quale Castro si è venduto la posizione in Bolivia di Che Guevara ai russi. I russi se lo sono venduto agli americani e l'hanno ammazzato grazie a Fidel Castro. Mm. Cioè, ti rendi conto quant'era ritardato? Eh, lo so, non c'è più purtroppo è impopolare dirlo ma è la verità cioè, senti chiudiamo con una speranza però, perché devo dire che ci sono degli italiani che comunque non credono a questo uh, che veramente un'influenza possa fare tutti questi morti e, e, e invece sono tutti morti di cortisolo per esempio il giudice Giorgiani comunque in Italia si sta battendo, un giudice di corte d'appello di Messina si sta battendo, ha creato un'associazione italiana che si chiama L'Eretico insieme al Medico Bacco, è un'associazione mondiale che si chiama l'OMV che combatte la falsa informazione, combatte ehm, per le libertà soprattutto in Sud America perché sono stati creati i campi di concentramento Covid in Argentina, certo, e Brasile. Eh, in alcuni stati del Brasile, perché ricordiamo che tutte queste nazioni, quasi tutto, non tutte le nazioni del mondo, sono quasi tutte federate, federali come la Germania, quindi il Brasile, ci sono stati pieni di covidioti, governati da, da covidioti e stati no, In Argentina, nella provincia, um, adesso non ricordo il nome perché è una provincia con un nome particolare, ci sono stati questi campi di concentramento covid. e Il giudice Giorgiani è italiano e devo dire che si sta combattendo. E gli va dato atto e va... Il mio personale apprezzamento perché sono persone che per fare questo non si troveranno sicuramente in un ambiente semplice no. e dovranno, no. rischieranno anche in prima persona, però è giusto rischiare perché sì. eh, c'è qualcosa che impone di non limitarsi a vivere eh, chiudendo gli occhi o mettendo la testa sotto come gli struzzi. Sì, la provincia Bisogna. di Formosa, mi sono ricordato in Argentina la provincia di Formosa sono stati i campi di concentramento covid comunque anche il medico Bacco che ha scritto il libro insieme a Giorgiani Stagio di Stato, è stato richiamato più e più volte dal, dal cosiddetto ordine dei medici, no? un ordine di ritardati e, eh. purtroppo la situazione è questa e eh, Antonio, noi possiamo solo navigare a vista, no? Adesso tu prima mi parlavi che ci sarà un, un evento a settembre-ottobre. Su Orita, spero che questa. si faccia, spero che evento. non ci siano i carri armati per le strade con la gente che, che incita il cararmato armato vicino a casa mia. Voglio il carro armato vicino a casa mia. E eh, lo so, questo è possibile, però i carri armati ne abbiamo pochi quindi. Casa mia non ci verranno. <ride> Senti, allora ci vediamo in Abruzzo, la regione più di bella. Ti aspetto, ti non, aspetto. Sapevo, non sapevo avesse la più alta concentrazione di centri. Sì, sì, eh, te lo faccio vedere. I no, cerchiamo di vedere magari la Maiella o certo, certo, certo. Pineto, le spiagge certo. di Pineto. Pineto la... è la più bella, è la più bella del, della. Della zona teramana, poi se vai verso sud nel Bastese trovi la roccia, quindi tutto un altro no, tipo no, di No, no, noi siamo di Milano e ci piace la sabbia. Anzi, più no, tu devi, tu devi, tu no, devi, non devi dire per partito preso che ti piace la sabbia. Tu vai anche sulla roccia, troverai trabocchi, troverai delle situazioni molto belle. No, no, no poi ah, vedrai la montagna sono esatto, montagne esatto, diverse il sì, Gran Sasso sì, dalla Maiella sono... esatto. perché il Gran Sasso fa parte dell'Appennino è venuto la Maiella invece era precedente e non si trova nella direzione nella direttiva dell'Appennino della, de, dell ah è, e è poi è dalla, e sì, poi sì. dalla ah, interessante. E... è interessante hai promesso che verrai a vedere la cupola geodetica di vetro l'unica in Italia certo. a Taranta Peligna e io ci sono stato lì a gennaio in maglietta e mm -hmm. fuori un freddo cane, dentro sì, io stavo in maglietta, sudavo. Per dirti che anche nell'architettura le case fatte a parallelepipedo sono provocate dal ritardo cognitivo degli architetti, perché negli anni 50 Buckminster Fuller diceva che si può vivere solo all'interno di queste bolle chiamate cupole geodetiche, e così come anche le serre funzionano benissimo, no? Noi siamo, anche noi siamo un essere vivente come la pianta, abbiamo la nostra serra che è la casa, ma per riscaldare un parallelepipedo devi usare un, una potenza della Madonna, sono molto energivori per riscaldare poi l'ultima centimetro perché l'aria calda poi sale all'interno di una cupola geodetica l'aria circola perché c'è l'apertura la porta, l'apertura della finestra come gli iglu, gli iglu che c'hanno non c'hanno mica gli architetti certo, eh, sì, la stessa cosa lo stesso principio in Africa con le, eh, le tende le, eh, fatte anche con materiale che a noi farebbe impressione ma sono legate la paglia con il letame che riscalda e che crea una coibentazione così come anche in montagna ci sono persone che non hanno il riscaldamento, eh, esatto. ma vivono attraverso forme addirittura ancestrali di riscaldamento. Vabbè. O albero bello no? in Puglia ci albero sono bello, i, anche i, quello. I, sì, sì, sì. i trulli sì. sono cupoleggianti, diciamo, sì, sì. E, eh, sono freschi vabbè, dentro. Eh. Poi andiamo e eh, sono freschi, esatto. D'estate mm. sono freschi e, e, e di no. Andremo. Magari troviamo il tempo di andare sotto la casa di Euriti a vedere il, cioè, famoso sempre, il famoso striscione, da quanti anni ha preso lo striscione? Eh, da, da prima che lui, è eh, dal 2004, 2000... mi sembra da quando è entrato l'euro però, eh? può darsi pure dal 2001. Non... Ci, sarà, ci sarà anche Silvia, vediamo se riuscirà. Certo. A portarlo sulla, sulla strada del fruttarismo sostenibile. <ride> Vabbè, quello è un po' più difficile, che io amo la porchetta, amo certe forme di, di, di alimentazione molto ma molto pesante. Quindi, però... ma magari comincerai a studiare il suo blog di ricette fruttariane. E... Magari piano piano, certo. no, senza scossoni, no, piano piano. Poi Perché poi alla fine devi provare perché tu provare... non hai mai provato a vivere da fruttariano per un mese, no? A vedere sì, non lo eh, so, come eh, eh, i tuoi amici vivere da fruttariano per un mese eh, ci posso provare. cioè ci sono alcune cose che nella vita si possono, provare, non tutte, ma non sto è... chiedendo di andare con un trans in maniera passata, ecco, certo, però certo, Per un questo... mese, eh, anche perché io ti, ti dico che do, per un mese. Eh, dopo un mese senti eh, anche la, a livello psicofisico eh, l'innalzamento dell'energia no? dovresti provarlo dato che comunque alla fine non ti droghi magari bevi un pochino ma... Ma, eh, ne so, un sì. però non hai provato questa, questa vera droga dell'innalzamento dell'energia no? potresti provarla un mesetto io ci provo, forse perché ti, ti, ti, siamo amici da tanto tempo fiducia nei tuoi confronti qualcosa possa andare a provare però, eh, ecco, finita, ti dico finita, eh, finita, poi io sono veramente un grosso peccatore sotto il profilo del cibo. Quindi, io poi mi faccio tenda a me, piace la carne al sangue, cose che tu abborri dal punto di vista alimentare. però ecco, un mese lo posso un fare. Un mese, non ti fidi solo di me, ma anche di Silvia Liprandi, dai, certo, certo, Silvia, Silvia, anche più, più piacevolmente che di te, va <ride> ah, bene. Dai, allora, ci vediamo in Abruzzo. Ti ringrazio molto, saluto chi ci ha ascoltato, eh, salutami Silvia e poi ci sentiamo appena arrivi, chiamami, mi raccomando. Sì, sì, ma tanto ci comunichiamo prima, certo. prima, prima, prima di arrivare. Va bene. Va bene, ancora Buona serata. Un, un abbraccione E, A te. e saluta il, il tuo cagnone che non ricordo come si chiama. C ho due, io ho Gladio che ha 11 anni e Decima che ce ne ha tre, E Meridio quando è che lo prenderai? Ancora, tu vediamo, lo vediamo. <ride> Grazie, no, no. buona serata, ciao ciao. No, no, no. ciao, bello. ciao.